Zombie Apocalypse. E niente, allora praticamente sto registrando un altro video, stavolta la luce è spenta perché tanto non ne vale la pena di accenderla e lo sto registrando con la telecamera posteriore perché mi accorgo che con la telecamera posteriore si vede qualcosa di più. Io lo so, vedete tutte le cacate delle mosche, non andiamo a vedere, ma questo specchio tra poco lo devo pulire perché così non può stare dovrò togliere tutto quanto da qui come potete vedere e, e niente qui ho appena fatto tanti video di tutto ciò che vedete Vabbè, questo non c'entra niente questo già vi ho, ve ne ho parlato e, e lì vi ho parlato in, in questo piccolo angolino mio vi ho parlato dei prodotti che ho acquistato oggi null'altro quindi ragazzi ho detto tutto sommato io um, ho fatto un video l'altro video che, che cierto con voi ok e niente eh, non lo so stavo pensando di um, fare tanti video oggi e metterli privati non lo so ci penso su ora sono di nuovo in, in pantofole e, e tra poco devo farmi la skincare, ma non lo voglia Quindi non so ma io cosa voglio fare, vediamo. E niente. Tra l'altro sta facendo un tempo, un tempaccio anomalo. Non so cosa si possa vedere. Un tempo che, per carità di Dio, lasciamo perdere che è meglio. E non è il massimo. Già, e con con, come si chiama? Vedete ha un po' di sole, ma non tanto. Quindi va bene, lasciamo perdere che è meglio e nulla, Ops, così brucio i, i pixel, non è il massimo, e niente. Ora vi giro se riesco. Eccomi qua. Allora, praticamente ho fatto mezzo letto, ma questo, questa coperta dovrei metterla un po' meglio perché vabbè, tanto stanotte me la rimetto un po' come era prima stanotte era tutta bella eh, sparsa, bella stesa bene comunque tutto sommato ho bisogno di eh, farmi una bella skincare perché oggi non se ne può più per carità te... di dire niente la skincare la farò in privato off camera come vi ho detto prima in un altro video e poi vi dirò la mia recensione dopo questa Dopo aver fatto la skincare, non lo so ancora come uscirà, non ne ho idea. Già, vi aggiorno dopo, dai. Vi aggiorno ok. Ora i prodotti che vi ho fatto vedere prima sono questi qua. Questa crema, questo tonico e il latte detergente. Però, prima devo usare uno scrub. Lo scrub sarebbe uno che è un bagno, quindi vediamo un po'. Cosa riesco a combinare? Perché prima voglio usare lo scrub e poi voglio utilizzare questi tre prodottini, ok? Niente a dopo, allora, eccomi, ragazze, ultimo aggiornamento di stasera. Dunque, con i prodotti che ho provato, tre, anzi, prodotti, più, um, cosa dire lo scrub, non l'ho potuto fare perché ero struccato. scusate, ero truccata e mi avete visto anche voi che l'ho truccata quindi lo scrub lo rimando a stasera <coughs> scusate, dopo cena e eh, farò lo scrub farò eh, passare un paio d'ore prima di fare lo scrub <coughs> scusate ho qualcosa in gola, non so cosa ma vabbè comunque mm, farò lo scrub dopo un paio d'ore eh, dopo aver fatto lo scrub e aver avuto la pelle pulita la pelle pulita Farò anche eh, le altre maschere, non le faccio troppe volte perché sennò la pelle ui ui, è risente. Comunque i prodotti non sono malaccio per niente Ho risciacquato quella, quella maschera crema perché è una crema maschera, ho notato che sia una crema maschera eh, Ha un odore sa, di alcol, non so perché tra alcol e argilla, non so voi ma io per pelli sensibili mh, non mi fa impazzire l'alcol perciò non so se consigliarvelo o meno, eh, dimmi tu Caterina di Witch, posizione di bellezza, se tu trovi eh, normale che ci sia l'alcol in quei prodotti, comunque non importa, alla fine terminerò con i prodotti perché mi, mi ritengo necessario l'ho pagata anche l'occhio la testa, quindi mi sembra giusto così. Scusate un po' per la luce che si sta abbassando, però mh, come potete per vedere, allora, sono le aspettate che vi giro, sono le 4:29, Sono le 4 quasi e mezza e quindi ecco perché è sta um, per, far, per fare buio ancora. Non è buio, ma quasi quindi mi avvicino un po' di più alla finestra e vi dico c'è la mia opinione su quei prodotti. Non sono male, però ci stare un po' attenti a come li usi perché sennò. Se ho qualche reazione, le leggi fanno, si sa mai. Voglio evitare catastrofi sul mio viso. Non sono male, ma devo, dare, devo stare un po' attenta a come usarli. Quindi, per adesso è un 9. 8 verrà 9. 8 e mezzo verrà 9. Eh, come, come voto, però non lo so. Non mi hanno dato tanta sicurezza. Il tonico era buono l'acqua micellare che può dare poi non è un'acqua micellare ma bensì eh, un latte detergente quindi va benissimo e quella era una maschera, ma, maschera crema quindi hm, non lo so vediamo per adesso mi fido più dell'acqua latte dell detergente più eh, tonico niente ragazzi io vi lascio e ci vediamo a presto ciao con un altro video ZOMBIE APOCALYPSE